ok, buonasera eh, per quest'ultima lezione vi propongo una simulazione eh, simulazione in entrambi i sensi sia simulazione esame che simulazione proprio come metodo di soluzione dell'esercizio e in particolare continuiamo a utilizzare il database formula 1 quello che abbiamo già utilizzato nelle ultime lezioni e il tema d'esame a cui mi riferisco è quello del 2016-09-06 e ho caricato il progetto base su TDP esami ma trovate il link come al solito nel registro. Ora, direi siccome non abbiamo tantissimo tempo concentriamoci sul secondo punto perché è quello poi più, più importante è un pochino più complesso. Si tratta di una simulazione in cui eh, una, volta una volta selezionato un pilota, quindi abbiamo un'interfaccia grafica in cui è possibile selezionare dei piloti, dobbiamo simulare una gara di Formula 1. E il concetto è che il pilota selezionato gareggia contro se stesso, contro il se stesso degli altri anni nel circuito selezionato. Quindi si seleziona un pilota, si seleziona un circuito e questo pilota gareggia contro se stesso come se si potesse duplicare nei vari anni in cui ha gareggiato in quel circuito. E si simula la presenza di tanti corridori, tutti corrispondenti allo stesso pilota, ciascuno dei quali corra con tempo di giro, lap time, che quel pilota ha ottenuto in ciascuno degli anni nei quali ha corso in tale circuito. Quindi lo stesso pilota nello stesso circuito, ha corso più volte in diversi anni, prendiamo i tempi di giro e cerchiamo di simulare la prestazione del pilota nei diversi anni, come se fosse in una stessa gara. E quello che dovremmo simulare sono la sequenza di eventi di passaggio dal via. E da ciascun passaggio si dovrà schedulare l'evento relativo al prossimo passaggio tenendo conto del tempo di giro registrato dal pilota. Quindi qui abbiamo un'indicazione un su cosa considerare come un evento. L'evento viene detto è quello del passaggio dal via. È ad ogni evento è associato un tempo che è quello relativo al passaggio successivo. In questa fantagara, qualora un pilota venga doppiato, ossia due giri indietro rispetto al primo, deve essere eliminato. E ad ogni giro si deve anche tenere traccia dell'ordine dei piloti in gara ed assegnare un fantapunto ogni volta che un pilota compie un sorpasso, cioè al giro successivo si trova ad una posizione migliore rispetto a quella del giro precedente. Alla fine, al termine della simulazione, si sta la classifica dei fantapunti ottenuti dai piloti, esclusi quelli eliminati. Quindi, ricapitolando, abbiamo una simulazione. Quello che simuliamo sono le prestazioni dei piloti, dello stesso pilota sullo stesso circuito in anni diversi. L'evento è il passaggio dal via del pilota considerato nell'anno considerato, eh, passaggio dal via per quel particolare giro. Ovviamente il pilota farà più giri e dobbiamo tenere traccia della posizione del pilota su quel particolare giro. Ovviamente dobbiamo anche tenere traccia di qual è quel giro e di qual è il tempo sul giro. Queste informazioni ci servono per calcolare qual è la posizione del pilota eh, rispetto al giro precedente, quindi se ha effettuato un sorpasso o meno perché ogni volta che effettua un sorpasso gli viene assegnato un punto in più e dobbiamo anche tenere conto che questo pilota non deve essere due giri indietro rispetto al primo perché se è così il pilota deve essere eliminato ossia non può più continuare la gara quindi eh, avete domande sul testo? vi è chiaro? ok allora prendiamo un attimo il progetto di Eclipse e vediamo Cosa fare? Direi, concentriamoci sulla simulazione, lasciamo un attimo perdere eh, le varie classi, strutture, dati in cui andiamo a salvare l'informazione sui tempi sul giro. Cerchiamo solo di capire qual è questa informazione, poi ci concentriamo sulla soluzione della simulazione e poi se rimane tempo otteniamo effettivamente le informazioni dal database, così giusto per non perdere tempo in operazioni che conoscete benissimo. Quali sono, le quali sono le informazioni di cui avete bisogno? Allora, nella tabella per come è strutturato il diagramma abbiamo una tabella lap time, dove ci sono eh, i tempi sul giro dato un driver, dato eh, una gara quindi dato un driver ID, dato una race ID Abbiamo l'informazione sul tempo, sul millisecondo, per ciascun, sui millisecondi per ciascun eh, giro. Infatti c'è la colonna LAP che indica i giri sul circuito. Quindi ad esempio per il pilota 1 alla gara 1 nel giro 1 abbiamo un tempo di 1 eh, minuto e 49 secondi per il secondo giro un tempo di 1 minuto e 33 secondi e così via quindi la tabella di cui, che ci interessa su cui fare la query è la tabella laptime, dobbiamo soltanto selezionare il driver ID e, e l'ID del circuito che ci interessa quindi ipotizziamo di avere una struttura dati in cui possiamo salvare questa lista di tempi che sono i tempi di percorrenza di ciascun giro di questa fantagara quindi tornando in Eclipse, di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di un Fanta Pilota, perché utilizzeremo, il pilota, utilizzeremo la classe driver se i piloti fossero distinti, ma siccome il pilota è lo stesso e dobbiamo in qualche modo duplicarlo, creiamo una nuova classe che, si, che chiamiamo Fanta Pilota. Quindi nel package model creo una classe Fanta Pilota. E a questo fantapiloto associo eh, gli di un circuito, eh, la lista dei tempi, e la lista dei tempi di percorrenza su quel particolare circuito. L Ipotizziamo a priori di aver selezionato già un driver e un anno. Eh, scusate, è un... Um... No, scusate, quello che l'utente seleziona è il driver e il circuito. Quindi, ad ogni fantapilota è associato un anno e una lista di tempi. Quindi, dato il driver ed il circuito, ho un int year, che mi rappresenta la particolare istanza del pilota per quell'anno, e poi una lista di tempi. List integer, che sono i tempi di percorrenza eh, sul circuito eh, chiamano lap time lap times le dichiaro entrambi private poi abbiamo detto che per ogni fantapilota ho bisogno anche di sapere quali, qual è il punteggio associato a questo pilota quindi private int points che sono i, i punti associati a quel particolare pilota ho anche bisogno di sapere qual è il giro corrente cioè il giro che quel pilota sta effettuando in questo momento e bisogno di sapere anche qual è l'ultima posizione sapere qual è l'ultima posizione mi serve, è necessario per capire se ha effettuato un sorpasso o meno rispetto al giro precedente e conoscere il giro corrente mi serve per sapere come questo, questo pilota si posiziona rispetto agli altri quindi private int lap e private int um, eh, rank che è la sua posizione a questo punto posso creare un costruttore public fantapilota a cui passo un anno e la lista di, dei tempi sul giro quindi lap times e il resto delle variabili invece vengono semplicemente inizializzate quindi this.year uguale year, this times uguale lap times, this.points uguale a 0, li inizializziamo a 0 perché il pilota non ha ancora eh, non ha nessun punto. Riguardo invece al giro e al ranking, li inizializziamo a meno 1. Io in genere inizializzo tutte le variabili a meno 1 in modo tale da distinguere effettivamente l'inizializzazione dal caso iniziale che eh, può essere sia 0 o 1 in base a come iniziamo a contare. Quindi dis.lap uguale meno 1, dis.rank uguale meno 1. Ok, e ovviamente come al solito possiamo costruire i getter e setter per tutte le variabili e poi possiamo anche avere il metodo toString. Ok, quindi abbiamo creato il fantapilota, il fantapilota è il pilota che gareggerà in questa nostra fantagara. Adesso andiamo nel model e creiamoci un metodo in cui avviamo la simulazione. Quindi public void, simula. e in questo metodo simula creo un'istanza della classe simulazione che chiamo sim uguale new simulazione e poi chiamo il metodo simula su simulazione questo è abbastanza standard in tutte le simulazioni che, che facciamo quindi creo una classe simulazione. Una cosa che posso fare in più è anche passare il riferimento al model, alla simulazione, in modo tale da poter accedere a tutti i metodi e le variabili di, di model. E quindi nella simulazione mi creo il costruttore, public, simulazione, model, model, crea una variabile privata, locale, dove salvo il riferimento a model, e quindi dico uguale model. Tra l'altro il passare il riferimento di, di una classe ad un'altra, di un oggetto ad un'altra classe, è un pattern in Java, non mi ricordo quale sia il nome, ma è un pattern che viene spesso utilizzato quando la stessa istanza deve essere condivisa tra, tra più classi. Immaginate di avere diversi tipi di simulazione, tutte queste simulazioni necessitano di accedere a alcune informazioni del model e quindi può essere utile condividere eh, l'istanza del model a tutte queste simulazioni. E poi abbiamo detto che creiamo un metodo simula, public void simula, in cui realmente effettuiamo la simulazione. In che cosa consiste la simulazione? Consiste nel schedulare degli eventi che corrispondono al passaggio dal via per il pilota considerato, per il fantapilota considerato. Quindi a questi eventi è associato un tempo che corrisponde al tempo di passaggio dal via a partire dall'inizio della gara. Quindi ogni volta che il giro su un circuito termina, noi dobbiamo schedulare un nuovo evento per processare questo giro. E per il giro seguente eh, ci possiamo domandare se ha senso mettere come tempo soltanto il tempo del nuovo giro oppure di sommare questo nuovo, questo, il tempo del giro successivo a quello precedente. E eh, credo che la soluzione migliore sia quella di sommare i tempi, in modo tale da avere una, un ordinamento assoluto e non un ordinamento relativo per giro. Quindi i tempi sono i tempi assoluti, ossia al minuto 10 il pilota avrà concluso eh, il, X giro, il suo X giro. In questo modo mi viene più semplice confrontare, e ordinare i passaggi dal via all'interno della Priority queue, perché la Priority queue semplicemente simula l'andamento della gara e processa un evento alla volta come se ci fosse un osservatore che guardasse eh, il, la linea di, di passaggio dal via quindi simula il passaggio delle macchine uno alla volta, indipendentemente da quale giro stiano effettivamente eh, concludendo quindi, creiamo, come al solito, una nuova classe Evento. E in questa classe Evento, che cosa dobbiamo memorizzare? Sicuramente l'informazione sul fantapilota considerato, perché l'evento è il giro di un circuito, il giro di un, di un particolare fantapilota. Quindi ho bisogno di un puntatore al fantapilota. E poi l'evento è relativo ad un particolare giro, qui ho bisogno dell'informazione di, di quale giro si riferisce a questo particolare evento, quindi int l'app e poi ho bisogno anche dell'informazione sul tempo, perché abbiamo detto che gli eventi all'interno della priority queue vengono ordinati in base al tempo. Quindi int, time. Creiamo il costruttore per l'evento. Che viene inizializzato con il fantapilota, il numero di giro e il tempo. E poi, siccome stiamo utilizzando una priority queue, come al solito dobbiamo permettere agli eventi di essere ordinati, quindi dobbiamo implementare l'interfaccia comparable. In cui questo l'oggetto evento viene confrontato con un altro oggetto di tipo evento. Quindi implementiamo il metodo compareTo in cui ritorniamo il valore di integer.compare this.time con o.time quindi il tempo confronta il tempo dell'evento corrente con il tempo dell'evento o che è l'altro evento con cui dobbiamo confrontarci quindi fino a questo punto cosa ho creato? la classe simulazione ho creato la classe evento, ho creato la classe fantapilota, adesso quello che mi manca sono le tre fasi della simulazione, ossia l'inizializzazione, il processamento degli eventi e poi stampare i risultati che mi interessano. Quindi in Simula ho la fase di inizializzazione. In cosa consiste la fase di inizializzazione? consiste nell'inserire gli eventi relativi al primo giro. Quindi ad ogni fantapilota sono associati una serie di giri, devo prendere il primo per ciascun fantapilota ed inserirlo all'interno della simulazione. Quindi per ciascun fantapilota, for fantapilota fp, in ehm, fantapiloti diciamo model.get fantapiloti ipotizziamo che il model ci fornisca un metodo con la lista dei fantapiloti per ciascun fantapiloto inserisco un nuovo evento nella priority queue che non ho ancora creato e devo creare adesso quindi private Priority queue in cui inserisco degli eventi, evento, PQ. E nel costruttore di simulazione inizializzo PQ a new priority queue di evento. Importiamo priority queue. Quindi abbiamo detto che per ogni fantapilota aggiungo un evento pq.add event new event in cui devo. Cosa devo inserire in questo evento? Il fantapilota FP, il giro e poi il tempo. Allora, diciamo che noi iniziamo a contare i giri da zero e anche le posizioni dei vari piloti il ranking lo facciamo partire da zero. questa è un'assunzione, una mia assunzione preferisco farlo così se voi avessi, aveste invece preferito iniziare da uno sarebbe stato identico l'importante poi è controllare correttamente i maggiori, maggiori, uguali, eccetera quindi il primo giro è il giro 0 e il tempo è quello di fp.getLabTimes.get di 0. L'unico problema che potrebbe darci questo metodo, get di 0, è un'eccezione nel caso in cui la lista fosse vuota. Quindi da qualche parte, se volessimo costruire il nostro programma in modo robusto, eh, dovremmo controllare che la lista contenga almeno un elemento. Qui limitiamoci all'essenziale. Quindi ho aggiunto un nuovo evento, l'evento relativo al primo giro per ogni pilota. Adesso c'è la fase di, in cui processo gli eventi. Processo gli eventi e ne aggiungo di nuovi in caso. Quindi while pq is empty quindi fino a quando la coda non è vuota, evento è uguale a pq.pull. Quindi prendo il primo evento nella coda. Gli eventi sono ordinati per tempo, il tempo è il giro contato dall'inizio della gara, quindi il primo evento che processerò è quello relativo al primo pilota che taglia il traguardo per il primo giro. Abbiamo detto che nell'evento abbiamo le informazioni sul fantapilota, sul giro e sul tempo. E quello di cui ho bisogno è associare, diciamo, assegnare dei punti al pilota. Devo capire eh, se il pilota è stato doppiato e poi in caso devo inserire un nuovo evento relativo al giro successivo. Quindi, come faccio a assegnare dei punti al pilota? Devo capire se il pilota si trova in una posizione migliore rispetto a quella precedente. Ok, qual è la, la posizione di partenza del pilota? Tutti i piloti hanno posizione meno 1 all'inizio. Quindi, quando ho processo un pilota, mi chiedo, quanti piloti... Sono arrivati prima di me in questo particolare giro? Oppure, riformuliamo, quanti piloti correntemente hanno salvato un lap all'interno della classe fantapilota maggiore del giro che sto concludendo? Quindi, se sono nel giro 0, perché AE è associato il lap 0, mi chiedo. Quanti piloti hanno già concluso il giro 0? Quanti piloti hanno salvato nella variabile eh, l'app un numero che è maggiore o uguale a 0? Perché magari qualcuno ha già finito anche il primo giro. Quindi basta che conti, basta contare quanti piloti hanno un lap che è maggiore del corrente e so qual è la mia posizione nel ranking. Quindi creo una variabile count che inizializzo a 0. Quindi se count rimane a 0 vuol dire che io sono il primo pilota che ha terminato il giro e quindi mi trovo in posizione 0, sia nella prima posizione possibile. E come faccio a... Um, calcolare count. Devo iterare su tutti i fantapiloti e vedere quelli che hanno un, un lap maggiore o uguale lap corrente. Quindi for fantapilota ifp, due punti, model.get if fp.getLap è maggiore o uguale a e.getLap count Vi è chiaro questo? Tutto chiaro? Quindi conto quanti piloti hanno già concluso il giro corrente. Siccome i lap sono inizializzati a meno 1, per il primo pilota il count rimarrà a 0 e quindi il pilota considerato è il primo a tagliare il traguardo del primo giro. Devo semplicemente creare getter e setter per le variabili lap e time. Quindi, source, generate, getter, setter, per lap, time. Ok. E alla fine dico che la posizione del pilota, quindi, eh, alla fine so qual è la posizione del pilota alla fine del giro considerato. Adesso devo chiedermi, questa posizione è migliore di quella precedente? Quella precedente è salvata all'interno di fp.lap, eh, scusate, fp.rank. Eh, Quindi se count è maggiore di fp.rank, di fp.rank, get rank e eh, eh, punto get fanta pilota punto get rank perché devo prendere il pilota associato all'evento eh? quindi in evento devo anche aggiungere il getter per fanta pilota public fanta pilota get fanta pilota return this.fp quindi se count sarebbe la posizione del pilota per questo giro se count è maggiore di e.getFantapilota.getRank quindi è maggiore della posizione precedente allora aggiorni il punteggio di, del fantapilota e.getFantapilota.getRank quindi int eh, No, devo aggiornare il punteggio, ho sbagliato. <ride> int um, points uguale e.getfantapilota.getpoints. Quindi e.getfantapilota.setpoints a points più più. Quindi aggiungo solo una linea di spiegazione su cosa sto facendo qui. Se la posizione eh, del pilota è migliore di quella del giro precedente, aggiorno il punteggio. A questo punto devo anche aggiornare eh, la, la posizione del pilota e il lap corrispondente al pilota. Quindi e.get lap uguale a e.get lap. E poi e.get rank uguale account Dimmi. Sì, hai ragione. Scusatemi. Hai ragione. Sì, è minore perché ovviamente se il pilota ha effettuato un sorpasso ha una posizione minore rispetto a prima. Poi a questo punto devo capire se il pilota è stato doppiato. Cosa significa pilota è stato doppiato? Significa che il giro che sta concludendo è di 2 inferiore rispetto al giro di un qualche altro pilota. Cioè un altro pilota ha già effettuato due giri nel frattempo. Quindi if, quindi itero sulla lista dei fantapiloti e se qualche, qualcuno di questi fantapiloti ha un lap che è eh, più due, il lap corrente, vuol dire che è stato doppiato. Quindi, crea una variabile boolean doppiato uguale a false e if ifp.get um, .getlap lap, è maggiore di e punto get lap più uno perché utilizzo il maggiore metto doppiato uguale a true quindi io ho terminato il giro zero se qualcuno ha terminato il giro 2, vuol dire che è stato doppiato. Quindi alla fine, if. Che cosa significa che un pilota è stato eliminato? Significa che eh, posso sia creare una variabile eliminato in fantapilota per identificare lo stato eliminato, ma posso anche evitare di inserire nuovi eventi relativi a quel pilota. Quindi if doppiato vuol dire e.getfantapilota.set doppiato e quindi creo un metodo set doppiato all'interno di fantapilota quindi creo una variabile private boolean scusate mettiamo eliminato che è più semplice eliminato nel costruttore la inizializzo a false, dis.eliminato uguale false e in set eliminato assegno questa variabile a true. Dis.eliminato uguale a true. E in simulazione cambio il set doppiato a set eliminato. E quindi mettiamo anche una stampa: pilota eliminato più e.get.fanta.pilota.punto.toString. Quindi se non è stato doppiato, allora posso pensare di inserire un nuovo evento. L'unica cosa che devo controllare è se ci sono ancora degli eventi da, in, da poter inserire. Quindi devo controllare soltanto se eh, la, la lista di eh, laps timelapse come si chiamava la lista di um, lap times contiene altri 20 quindi if e.getfantapilota.getLapTimes.size fantapilota getlaptimes size è maggiore di e.getlap più 1 più 1 perché i lap partono da 0 la size quando ha un solo elemento mi istituisce 1 quindi se sono al primo giro vuol dire che sono al giro 0 size è 1 eh, giro più 1 vuol dire 1 quindi size deve essere maggiore del giro corrente più 1 quindi se contiene ancora eventi quindi se ci sono ancora eventi Da aggiungere scrivo pq.add new evento di e.getfantapilota e.gettime più t che adesso andiamo a definire e.getLap più 1 Quindi aggiungo un nuovo evento per lo stesso pilota con tempo che è quello corrente più quello del giro successivo e relativo al giro successivo, lap più 1. Una cosa che mi manca è sapere il tempo del giro successivo, che è int t uguale a e.getfantapilota.getlaptimes. Punto get, quale elemento? L'elemento in posizione è punto getLap più 1. Quindi se sono al giro 0, mi interessa sapere qual è il tempo del giro 1, lo sommo al giro 0 e creo un nuovo evento. Fare così mi permette di schedulare gli eventi considerando i passaggi al via eh, senza dovermi preoccupare di quale giro sto considerando perché è tutto salvato nella variabile evento, nella variabile FantaDriver. E direi che qui abbiamo terminato la simulazione. Avete delle domande? Tutto chiaro? Avete pensato a modi alternativi per risolverla? Un modo alternativo però secondo me parecchio più complicato è quello di considerare non gli eventi ma considerare giro per giro e tenere conto per ogni pilota del ritardo quindi il ritardo che ha quel pilota sul giro però questo è una logica complica parecchio la logica del programma invece schedulare gli eventi e considerare evento un evento per ciascun giro è molto più semplice quindi direi nel tempo che ci rimane proviamo a vedere se riusciamo a caricare anche le informazioni dal DB e proviamo a lanciare la, la simulazione Allora, abbiamo detto che eh, nel model abbiamo bisogno di un metodo getFantapiloti. Quindi public list fantapilota getfantaPiloti. E diciamo che questo metodo ritorna dei fantapiloti, una lista di fantapiloti. Fantapiloti. Questa lista la salviamo come variabile del model. Quindi private lista fantapiloti fantapiloti e la inizializziamo quando chiamiamo la simulazione. Quindi fanta F 1 dao fanta piloti uguale f1 DAO. Get fanta piloti. Uh, quali sono i fantapiloti? sono quelli che scegliamo una volta determinato un circuito e una volta terminato un anno quindi abbiamo bisogno di passare a simula eh, l'identificativo del circuito e dell'anno non abbiamo una classe circuito ed eviterei di crearla quindi semplicemente scrivo int circuit id e noi sappiamo che Sarebbe meglio avere la classe circuito e poi ricavare l'ID dalla classe, dal javabin corrispondente. E poi abbiamo anche un intero relativo all'anno. Ed entrambe le informazioni le passiamo a getfantapiloti, che si trova nel DAO. Eh, Fantapiloti è una lista, però all'interno contiene un'altra lista, Possiamo decidere se caricare tutto quanto all'interno di un singolo metodo del DAO oppure se prima caricare la lista dei piloti e poi caricare la lista dei lap time per ciascuno di questi piloti. Diciamo che possiamo anche creare un unico metodo. È indifferente. Possiamo scegliere cosa fare. Proviamo a crearne uno solo. Um. Ok, quindi abbiamo selezionato un circuito no scusate, eh, no, abbiamo selezionato un circuito e un pilota, continuo a confondermi. Abbiamo selezionato un circuito e un pilota e otteniamo una lista di fantapiloti. Quindi abbiamo un driver. Perché poi dopo i fantapiloti sono quelli relativi a tutti gli anni. Quindi abbiamo circuiti di driver. Ok, creiamo il metodo get fantapiloti a cui passiamo l'ID del circuito e il driver. E quindi qua ritorniamo una lista List fanta pilota. Resalt. Uguale new array. List fanta pilota. Return. Results. Copiamo come al solito. Il pattern quindi apertura della connessione, settiamo le variabili, eseguiamo la query per ogni risultato Creiamo un nuovo oggetto FantaPilota -fanta -pilota fp uguale new FantaPilota. Aggiungiamo fp a result, quindi result.add fp. E poi chiudiamo la connessione, ritorniamo le e chiudiamo il try catch. Tutto come al solito. Allora, vediamo come è fatto il database per poter ottenere le informazioni che ci interessano sul... Circuito, da, dato il circuito e dato il driver quindi andiamo a vedere lo schema del database allora, quello che ci interessa sono i lap time. Uh, Luptime che, che si trovano qui i lap time sono associati ad una gara e ad un driver quindi noi dobbiamo prendere uh, tutte le gare relative ad un particolare circuito dove uh, Un particolare driver ha gareggiato. Quindi, select, quindi le tabelle che andiamo a utilizzare sono races, Laptime e drivers, e circuits. Quindi, select, asterisco, from, races, lap times, circuits e drivers where abbiamo detto che l'utente inserisce un driver ID e un circuit ID quindi where circuits.circuitid è uguale diciamo a 1 and driver.driverid drivers.driverid è uguale a 1 quindi l'utente inserisce il circuito e il driver Dobbiamo selezionare tutti i laptime, quindi adesso ci saranno tutte le clausole di join, quindi end lap times driver id è uguale a drivers.driverid. id. and circuit l'id del circuito è uguale a quello della gara quindi races id è uguale a circuit id poi dobbiamo ancora collegare l'uptime a races credo quindi dove l'app è uguale a race.raceID and l'app times.raceID è uguale a races.raceID Restiti. Allora, c'è un qualche problemino, vediamo se il problema è delle virgolette. Uh, questo ok quindi abbiamo fatto una mega join tra quattro tabelle abbiamo selezionato tutti relativi al race di... abbiamo selezionato tutto, tutti gli anni quindi tutti i tempi di giro per il pilota 1, sul circuito 1, per tutti gli anni. Quindi adesso dovremmo limitare, cioè vediamo quanti sono gli anni e sappiamo quanti sono i fantapiloti. Quindi select distinct year. Abbiamo come risultato 10, quindi abbiamo 10 fantapiloti quindi copiamo questa query Nel, in java scriviamo string sql uguale a select, HERE, eccetera. Fanta pilota. Ok, quindi per ogni che cosa mi restituisce la query? bene, innanzitutto devo settare come al solito i punti interrogativi per poter settare l'id del circuito e il driver id quindi st.set int il primo è l'id del circuito quindi circuit 1 circuit id e poi st.set int 2 driver.getDriverId e poi posso creare un nuovo fantapilota il, fant il costruttore del fantapilota richiede un anno e la lista dell'uptime quindi diciamo here new array list ehm, di integer che in qualche modo dobbiamo ancora recuperare dove year e rs.getInt year quindi qua abbiamo ottenuto la lista di fantapiloti ora per ogni fantapilota mi serve la lista dei tempi. Eh, come ho detto ci sono diversi modi per farlo. Diciamo che qua sotto riapro una nuova connessione e faccio una seconda query in cui faccio restituire per ogni eh, anno, per ogni fantapilota di un particolare anno, la lista dei lap time perché se modifico un pochino la query e aggiungo anche l'anno eh, tra le condizioni where, quindi end year uguale 2009, ad esempio, e poi metto come prima, select asterisco, dovrei ottenere tutte le informazioni relative all'anno 2009, Quello che mi interessa sono i millisecondi, perché gli altri valori non mi interessano. Quindi, select milliseconds, e ottengo la lista di millisecondi. Forse però dovrei ordinarli, ehm, torniamo un attimo indietro dovrei ordinarli per l'app quindi order by l'app select milliseconds, quindi ho i millisecondi ordinati per l'app ordinamento crescente Magari la query me li già ordinati, però è meglio specificarlo, giusto per evitare errori. Tutto chiaro fin qui? Quindi stiamo semplicemente cercando di eh, popolare eh, il model con le informazioni che prendiamo dal database su effettivamente il tempo di giro. Quindi, string SQL2 uguale, incolliamo la nuova stringa. Una cosa che vi faccio notare è ricordatevi sempre di aggiungere lo spazio prima di andare a capo oppure di mettere backslash n, è indifferente, però l'importante è mettere uno dei due, altrimenti se non mettete uno spazio prima di andare a capo la stringa viene concatenata senza mettere lo spazio e poi avete un errore e impazzite prima di capire qual è la vera motivazione. Quindi direi ripetiamo tutto questo, questa volta però lo faccio per ciascun fantapilota, quindi for fanta pilota FP in result. Cosa faccio? Apro una nuova connessione, eseguo la query, eseguo la seconda query e in particolare la seconda query devo anche specificare l'anno, quindi metto un nuovo punto interrogativo, quindi st.setint 3, fp.getir. avrò un result set. Devo salvare tutte queste informazioni all'interno di una lista, una lista di interi. Queste informazioni sono semplicemente i millisecondi, sono il tempo sul giro. Uh, L'app times uguale new array list di integer E adesso nel while aggiungo a questa lista, a questo lap times, i tempi. Quindi lap times.add rs.getInt si chiama uh, milliseconds. E alla fine, dopo aver chiuso la connessione, scrivo fp.set LapTimes e scrivo LapTimes. Quindi passo come nuova lista LapTimes. Prima avevo creato un fantapilota con una lista vuota, adesso per ogni fantapilota faccio una nuova query. In cui eh, sì, faccio una nuova query in cui specifico eh, anche l'anno, quindi seleziono tutte le informazioni, seleziono i millisecondi per quel driver, per quel circuito per quel particolare anno, ottengo una lista di millisecondi, li salvo in una lista che salvo poi nel, nel fantapilota, e alla fine. Di tutto quanto, ritorno alla lista dei fantapiloti. Tutto chiaro? Ok. Quindi. Allora, vado nel model. Anzi, vado nel... nel test model commentiamo un attimo queste due istruzioni quelle in cui effettivamente creo la simulazione creiamo soltanto la lista di fantapiloti e stampiamo questa lista quindi nel test model prendo la lista di tutti i driver che mi salvo non è necessario Prendo la lista tutti i driver. Poi, per un driver e per un particolare circuito, prendo la lista di fantapiloti. Quindi, m.get m.simula, specifico l'id del circuito, metto 1, e come driver scrivo m.getAllDrivers.get di 0. Quindi seleziono il primo driver di quelli ritornati dalla lista. E poi stampo m.get fantapiloti. E vediamo cosa otteniamo. Quindi eseguo. Ho la lista... Ehm. Ok, probabilmente ho fatto un errore nel... Ovviamente devo mettere punti interrogativi anche negli altri, per le altre variabili, quindi rieseguo. E alla fine, quindi ottengo, provo a stamparli un pochino meglio perché altrimenti non si capisce nulla, for, fanta, pilota fp 2.m.get Fantapiloti, system.out.println fp. Quindi ottengo i Fantapiloti, uno per anno con i diversi tempi sul giro. vedete che ad esempio in questo caso nel 2014 questo fantapilota ha soltanto eh, due tempi mentre gli altri sono molto più lunghi hanno fatto molti più giri adesso in ultimo verifichiamo che anche il codice della simulazione funzioni e se non mi sbaglio nella simulazione già caricavamo i fantapiloti. Quindi proviamo a stampare, ad esempio alla fine, alla fine della simulazione proviamo a stampare i fantapiloti e vediamo che cosa otteniamo. Quindi siamo nel test model, chiamo simula. Per ogni fantapilota stampo eh, le sue informazioni. Quindi vediamo cosa non devo toccare nulla perché già dovrebbe funzionare. Nel modello ho decommentato, quindi proviamo a eseguirlo, e ottengo che alcuni piloti vengono eliminati, altri hanno punteggio zero. punteggio ok, forse non si capisce molto meglio che elimini: che stampi soltanto alcune informazioni, fp.getPoints più fp.getRank. Quindi stampo il, il ranking finale, però tutti quanti hanno punteggio uguale a zero, probabilmente mi è sfuggito qualcosa nel, nel, nel calcolo del punteggio, lo sistema prima di caricarlo. Quello che, quello che voglio chiedervi è se è tutto chiaro, se avete in mente soluzioni alternative a questo punto o altro. Avete domande su altre esercitazioni, laboratori, eccetera? No. Vabbè, comunque domani saremo presenti in laboratorio sia io che Fulvio, quindi tutte le domande che avete fatecele e in bocca al lupo. Buona serata.